Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica di Roma e magistrato con pluriennale esperienza di diverse forme di criminalità organizzate. Allora, buongiorno, grazie. Penso di poter assicurare di essere più breve e di, in compenso non sarà un intervento particolarmente come dire, strutturato e articolato come quello che mi hanno preceduto. Il prima no. scusa. Professore Visconti ce l'ha con me, notoriamente. Il, la prima cosa che volevo dire, cercherò di andare un poco per flash per guadagnare il tempo perduto, è eh, riallacciandomi a una Cosa che ha detto Giovanni Fiandaca all'inizio, certamente corretta, e dice non è tanto oggi il momento del processo penale quanto della prevenzione. E infatti noi che abbiamo fatto parte della commissione Fiandaca 2, e la seconda in tema, il, alla fine ci siamo ridotti a parlare soltanto di due cose l'autoriciclaggio e il 416 Ter nel frattempo venendo scavalcati nei termini che sono stati detti dal Parlamento. Il che, tutto sommato, fa pensare che grandi spazi di modifiche normative non eh, sostanziali non ce ne siano. Io sono d'accordo, siamo stati d'accordo a non toccare il 416-bis, sia per timore di eh, dare occasione a scretolamenti pericolosi, sia perché, secondo me, che ho il privilegio come pochi di avere fatto, eh, raggiunto per tanti anni a Palermo, il procuratore a Reggio Calabria e ora a Roma, forse dovremmo prima cercare di saperne di più di che cosa sono le mafie fuori dalla Sicilia, che è il paradigma a cui tutti continuiamo a pensare quando parliamo di 400 civili, e poi magari fare un'altra legge o modificare quella che c'è. Però, ed è, è altrettanto pacifico l'importanza delle misure di prevenzione, di cui io poi peraltro sono un affezionato come dire, attivatore. Ecco. Però io vorrei, riportando su questo, su quello che dice Pier Giorgio, vediamo la concretezza delle cose, ricordare a tutti, molto modestamente, che se non c'è processo penale, cioè se non ci sono indagini penali, non ci, a tempo o due anni finiscono le misure di prevenzione, perché non è che le misure di prevenzione nascono da sole, le misure, prevenzione nascono in quanto prima c'è un'indagine penale. Su questo dobbiamo esserne consapevoli, lo sappiamo tutti, lo ricordiamo e andiamo avanti. Quello che in una specie di accordo informale, che naturalmente nessuno poi rispetta, io avrei dovuto, di cui io mi sarei dovuto occupare, era l'autoriciclaggio. Ne ha parlato molto bene, ovviamente, il professor Zolera. E quindi io vado per sintesi. È pacifico che sia nella prima introduzione, quella che era collegata ai quattro reati gravi, sia con la modifica del 91 sempre al rimorchio di convenzioni internazionali, è stata esclusa 648 bis e 648 ter, la responsabilità dell'autore del reato di presupposto. Il professor Insolera ha eh, fatto, ovviamente ha detto molto meglio di come potrei mai dire io i motivi che stanno sotto questa esclusione. E la possibilità che ci sia un rapporto di sussidiarietà fra le due norme, a volte il principio del nebbis in idem sostanziale con la divieto di punire due volte lo stesso fatto, altre volte si parla del post factum non punibile o del nemo tenetur se detegge. A me sembra, quindi c'è un intero sbarramento, chiamiamolo dottrinale, senza dare contro questa ipotesi di punire l'autoriciclaggio. A questo sbarramento corrisponde dalla parte, come è stato detto, un'invocazione un continua, ecco, come se la incriminazione dell'autoriciclaggio potesse essere la, la panacea di tutte le nostre eh, in, eh, lacune operative. E dall'altro c'è un dato statistico, che non è stato detto, lo dico io, de, di una estrema eh, estremamente poco, eh, poco frequente, diciamo così, applicazione delle norme de sul riciclaggio esistenti, 648 e 7 Pare che siano una settantina le sentenze di Cassazione cui vanno tolte una buona parte, più della metà, che si riferiscono al cosiddetto taroccamento dei veicoli, dei motocicli, eccetera. Saremo fra le 20 e le 30 Quindi sembra anche in questo caso che stiamo parlando del nulla. Il che forse è pure vero, però cominciamo a rifletterci da una prospettiva un po' diversa, sempre la prospettiva che io dico del marciapiede, cioè di chi fa le, le indagini e cerca di iniziare processi che poi arriveranno alle vette ormai non più della Cassazione ma della Corte europea che domina su di noi. In realtà, allora a me sembra che all'inizio il problema non si pose perché, visto che erano... Eh, si poteva, su, poteva avvenire il riciclaggio solo in relazione a quattro reati di estrema gravità, rapina aggravata e grazie a queste persone, è chiaro che non aveva senso pensare di punire un'altra volta reati già puniti con pene altissime. Però era chiaro che rimaneva il disvalore penale del fatto, tanto è vero che si è sempre pensato di punire gli altri io mi permetto di dire che rebus Sixtantibus è in attesa di ulteriori interventi della Corte Europea o di chissà chi alla fine però c'è una dose di ipocrisia in questo eh, sbarramento dottrinale perché è finora è rimasto intatto il povero dico io il povero 126 e 12 quinques della legge del 92 che il professore ovviamente ha ricordato io mi permetto di leggere le prime due righe, lo, eh, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, bene o altre utilità, al fine di eh, continua, è punito da due a sei anni. Ora mi pare evidente che chiunque attribuisce fittiziamente sia un'ipotesi di autoriciclaggio, mi pare pacifico ed è altrettanto certo documentalmente che la Corte Costituzionale ha rigettato L'eccezione le, eh, che a suo tempo venne proposta. Quindi abbiamo un sistema normativo in cui c'è uno sbarramento dottrinale che invoca tutti i principi di questo mondo contro l'autorriciclaggio. una pubblica opinione diciamo dei magistrati e eh, eh, eh, connessi che lo invoca come la panacea. È un povero 12-5 che negli anni piano piano è cresciuto rigoglioso. Io sono un affezionato cultore del 12-5 se l'ho importato nei vari uffici in cui mano a mano mi sono spostato dove nessuno lo conosceva, e, e, ed è cresciuto di numero e di, cioè di, di applicazioni e di importanza di applicazioni. Quindi se finora questo 12-15 è il risultato, risultato intatto, ed è un autoriciclaggio, su questo non ci può essere discussione, forse quello sbarramento non è solito come sembra. La verità secondo me molto modestamente e molto da marciapiede come, da operatore di marciapiede come sono io è che il buonsenso comune si ribella, prima ancora di quello giuridico, all'idea di punire con una pena fino a 12 anni, da 4 a 12 anni la condotta di chi, per esempio, ha commesso una truffa, un'appropriazione indebita, un reato minimo punito a sua volta 3-4 anni secondo i casi. E per esempio poi va, come pure dice la Cassazione, a versare in banca il denaro ricavato, il che obiettivamente anche a me appare assurdo, o a monetizzare l'assegno ricavato dalla commissaria. Penso che nessuno di noi invece eh, si urterebbe particolarmente, sentirebbe leso il suo eh, senso di giustizia, se un narcotrafficante che pure già dovrebbe prendersi circa vent'anni di suo per l'associazione mafiosa, investe i milioni di euro ricavati dal narcotraffico realizzando villaggi turistici, catene di ristoranti, le pizzerie assurda fama a Roma o a Napoli, o magari una bella discarica in un paese diciamo, non dell'est europeo, con, un con una serie infinita di operazioni che durano l'arco di 5, 10, 15 anni, superano la morte di alcuni dei complici, eccetera. I complici che poverini, fra virgolette, nel frattempo dovranno essere arrestati, puniti, processati, eccetera. Io penso che di fronte a questo ipotetico narcotrafficante che investe questi ipotetici milioni, il senso di giustizia di nessuno di noi si ribellerebbe, particolarmente se, se gli lo processassimo prima e possibilmente, dico io, condannassimo anche per riciclaggio. Se questo è vero, diventa un problema di tecnica legislativa, di distinguere le ipotesi minimali, diciamo così per approssimazione, da quelle più gravi. E, e poi, se abbiamo i tre minuti, diremo, se no rimandiamo agli atti della Commissione Fiandac. E allora io mi, dico, mi chiedo che cosa spiega, che cosa c'è dietro questo apparente contrasto fra lo sbarramento dottrinale, come ho continua a chiamarlo per mera comodità e la illusione della panacea e la pratica operativa. Non basta la risposta, ce lo chiede l'Europa che peraltro non è neanche vero, semmai ce lo chiede il GAFI e l'OX, ma insomma non mi pare che questa sia comunque una risposta sufficiente. Noi riteniamo che l'incriminazione e l'autoriciclaggio fatta con prudenza, con un adeguamento di sanzioni, perché certo non si possono dare 12 anni all'autoriciclatore o autorreimpiegatore, come pure abbiamo coniato questo bruttissimo neologismo di un reato di truffa punita fino a tre anni, quindi modificando le sanzioni della pena, limitando l'uso a, a, a chi reimpiega nel campo eh, speculativo finanziario, Dico con queste limitazioni che si trovano nel, nel progetto Fiandaca, Dico io credo che la incriminazione l'autoriciclaggio potrebbe darci una mano d'aiuto, non è la panacea, io dico una mano d'aiuto, a fare delle indagini partendo dal colpevole base, perché se tu il colpevole base non è incriminabile non puoi neanche fare le indagini. È inutile avere un narcotrafficante che ha 50 milioni di, dollari, di euro, di dollari, il dollaro aveva un senso in quanto verosimilmente pagate in dollari la cocaina se poi non ci puoi fare le indagini sopra sul tema dell'autoriciclaggio. E queste indagini potrebbero servire sia al processo penale, sia in prospettiva a quello di prevenzione auspicato giustamente da Gianni Fiandrecco. Dall'altro lato, su un piano più squisitamente sostanziale, con riferimento proprio alla criminalità mafiosa, la punibilità dell'autoriciclaggio può essere uno strumento prezioso per contrastare quello che oggi, a parole tutti siamo d'accordo l'aspetto più pericoloso delle mafie, la ricchezza, la quello che diceva anche Pier Giorgio, la capacità di espansione sul piano economico-finanziario e connessa a questo strettamente la capacità di infiltrazione e condizionamento dell'economia e della politica del Paese. Gli esempi che ho fatto prima, villaggi turistici, pizzerie, e risanti, non sono di scuola, sono tutti presi da, da processi che hanno un nome e cognome, se uno li volesse dire. E su questo io mi permetto di riprendere, con una visuale diversa, il ragionamento che faceva all'inizio il professore Inzolera sui dati statistici, gli omicidi e le ricchezze della mare. Intanto noi siamo lietissimi che siano diminuiti gli omicidi, ma non credo che questo abbia nulla a che fare con le presenze o non presenze della mafia, a parte quello che si diceva, e credo si continui a pensare a Palermo, che se la mafia è forte non ha bisogno di ammazzare. Io non, mi pare eccessiva pure questa indicazione, però è chiaro che il numero degli omicidi non è indicativo della presenza o non presenza de, della mafia, in questo, che certamente non è diminuita rispetto a 20 o 30 anni fa. I dati statistici, e poi permettetemi, io dico sempre sono siciliano e orgoglioso di esserlo, noi risentiamo ancora, come cultura di chi ragiona su queste cose, di una visione eccessivamente palermocentrica della situazione, per merito di, principalmente di quasi tutti quelli che siamo in questa sala, che siamo siciliani e quindi siamo da, da più tempo impegnati in queste riflessioni. E anche la massa di dati di conoscenza è molto maggiore in Sicilia e a Palermo in particolare rispetto alla Calabria, non parliamo di Roma o di Genova per dire. Sul dato statistico, io sono assolutamente d'accordo con il professore Insolera quando dice che gli unici dati certi sono quelli dei sequestri e delle confische gli altri sono dati che io in moltissimi interventi ho definito, copiando a mia volta da un, da un altro studioso, valutazioni spannometriche, cioè fatte a spanna, 60 miliardi, 100 miliardi, sembrano numeri tirati assolutamente a casaccio. Però, fatta questo discorso sui dati statistici che non sono in, questo, in questi termini attendibili, un altro istituto che gode molta assolutamente fama di serietà, valuta invece 13 miliardi, non il fatturato perché la mafia non fattura, i ricavi delle mafie. Però che oggi le mafie siano una presenza pesantissima nell'economia ormai del Paese, non soltanto delle regioni meridionali. Dico, in due anni a Roma sono state sequestrate 500 aziende, in meno di due anni, per la verità. A Milano i numeri sono anche maggiori. Qualche cosa significa, una, la presenza, tutto quello che emerge dalle indagini, non credo che possiamo mettere in discussione il legame mafia-economie. E allora sotto questo profilo il nostro... Eh, auspicato il riciclaggio, ci può dare una mano d'autoriciclaggio e soprattutto autorreimpiego ci può dare una mano d'aiuto. Ripeto, non è la panacea, assolutamente. I numeri saliranno un pochettino, ma non, non saranno migliaia di processi sicuramente. Ancora più importante, secondo me, e vado per sintesi perché lo ha detto mm, bene Pier Giorgio, quello che attorno alle mafie, ma che secondo noi ormai molto spesso è intrecciato con le mafie, cioè la criminalità economica. Noi a Roma stiamo contestando, vedremo il GIP che ne penserà, per la prima volta che, credo a Roma da molti anni, se non da sempre, una bancarotta aggravata dall'articolo 7. Quando parliamo di, aggiungo, l'evasione fiscale, è stato detto da perciò, la corruzione, intendendo per corruzione non soltanto quella del reato di cui è all'articolo, ma in genere i reati di pubblica amministrazione. Le grandi frodi in danno dello Stato e di enti pubblici in generale. Permettetemi di portare l'esempio romano, perché forse altrove, mentre ovviamente Palermo ha tutto da insegnare sul tema del 416 bis, può valere la pena di perdere altri 30 secondi, sui numeri romani, sembra restando che se, fa, se emerge qualcosa nel processo bisogna moltiplicare perenne la realtà, di cui il processo è solo la punta dell'Ais. Quando io parlo di bancarotta fraudolenta, o di evasione fiscale di cui valga la pena di occuparsi, di cui stiamo parlando, parliamo di centinaia e centinaia di milioni, una bancarotta di 800 milioni di euro ovviamente, in cui il creditore è soltanto lo Stato, o per crediti fiscali, finanziari di vario tipo e natura, oppure perché la parte è offesa di una frode a monte della bancarotta. Quando io parlo di evasione fiscale parliamo di 500-600 milioni di euro, sono numeri che a me... Io ho detto un'altra cosa, è l'equivalente della minimo. A me, che sono impiegato statale in attesa di aver tagliato anche lo stipendio, francamente mi colpiscono un pochettino. E su questo io devo dire che un segnale negativo, oltre quelli che ha così l'Avvocato Spigarelli avrà un ulteriore motivo di polemica sicuramente, un ulteriore segnale negativo che io percepisco in questo continuo processo legislativo cui assistiamo e lo rinvengo nel disegno di, sulle misure cautelari, sulla riforma della disciplina delle misure cautelari, che è in discussione. Ieri, se è difficile pure seguirli, c'è stato un passaggio ulteriore. Non, io non voglio fare l'esame di seno, non è questo, è la sede, eccetera, moltissime delle cose che sono previste in termini di maggiore attenzione, di minore ricorso al carcere, la, il carcere come estrema razio, mi trovano pienamente d'accordo e le sottoscrivo. Però ci sono due cose, una, un 275 terzo periodo, qua è difficile pure tenere te, te, conto dei periodi che riduce ulteriormente, andando avanti in quel processo, cui è innescato dalla Corte Costituzionale, qui accendendo il professor Insolera, diciamo approssimativamente la presunzione di pericolosità e quindi la necessità di misure cautelari in carcere per tutti i reati del 51-3bis, Certamente è frutto anche del fatto che in questo 51-3b si, si vanno infilando reati che non c'entrano niente con la mafia, vengono applicati alla DDA che non ha nessuna specializzazione in materia, creando una grandissima confusione. Però è un segnale pericoloso. Ma a me soprattutto in questo momento e nel contesto dei ragionamenti che stiamo facendo da un, stamattina, preme segnalare un un mezzo comma, un periodo che è stato inserito in uno dei vari passaggi parlamentari direttamente in aula, senza discussione e senza nessuna attenzione della stampa. Sarebbe il nuovo articolo 2 bis dell'articolo 275, dice che non può essere applicata la misura della custodia in carcere, né quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, e questo è un ulteriore allargamento di norma che c'è, o se ritiene che all'esito del giudizio, quindi fra chissà quanti anni, l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656,5, questo significa le cosiddette misure alternative. Qui abbiamo un completo miscuglio, non mi viene una parola migliore, ma meglio una confusione totale, fra le esigenze cautelari che ci sono, e inutile dire che c'è un giudice, un tribunale, una Cassazione, che le devono valutare, che i PM cattivi non possono arrestare nessuno, giustamente, il, fra le esigenze cautelari, che sono il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento alla prova, il pericolo di reiterazione e... La, la prognosi di, eh, che ci, si potrà fare di rieducazione, necessaria o meno, alla fine di un processo che durerà bene che vada alcuni anni. Tenete conto che queste misure alternative si possono dare fino a con una pena inflitta di 4 anni oggi. C'è un'ulteriore contraddizione interna a questo comma perché dice che non può essere applicata né la misura della custodia in carcere né quella degli arresti domiciliari a questa fattispecie quando poi fra le misure alternative è prevista quella della detenzione domiciliare. Cioè abbiamo la contraddizione che oggi in sede di indagini cautelari indagini preliminari, scusate, non si possono dare quegli arresti domiciliari che fra 4-5 anni si potranno dare con la pena definitiva. Mi pare una contraddizione poco spiegabile. Dice, ma perché te ne, te, ti prende tanto di questo problema? Forse non, si, non ci siamo resi conto qua, quando è stato approvato. Poi per me va benissimo, nel momento in cui sarà, applicato, cioè sarà approvato applicheremo nulla a questi. Che questo significa tagliare fuori non solo tutti i reati cosiddetti di colletti bianchi, perché è chiaro che nessuno dei colletti bianchi oggi si può immaginare neanche lontanamente punito con una pena superiore a 4 anni. E va bene. Non solo tutti i reati di criminalità economica di cui ho parlato, la bancarotta da 800 milioni, l'evasione fiscale da 600, cioè neanche gli arresti domiciliari per questo, Vabbè. ma forse quello che non è stato pensato, neanche tutti quei reati da strada, cioè a meno che non sia il marocchino o il tunisino che viene processato, arrestato, processato per direttissima non ha... Non si fa l'appello, l'appello comunque si tratta rapidissimamente e diventa recidivo nel certificato penale. Tutto il resto, compreso i reati predatori, compresi i reati che suscitano l'allarme sociale, compresi tutti i reati anche di rapina, sia chiaro, a meno che non si vada col Kalasnikov dentro una banca, rientreranno in questa fase. Io spero che il Parlamento ci mediti 30 secondi di più per evitare, fra sei mesi o fra anche meno, al primo caso eclatante in cui succederà l'allarme sociale, lo scandalo, della, perché non si interviene, le strade insicure, non si può uscire di casa... Ah, dobbiamo, eh, siamo costretti a barricarci nel, nel nostro quartiere facciamo le ronde eccetera dover ricordare che la persona in questione non può essere eh, arrestata detenuta neanche agli arresti domiciliari con o senza braccialetto perché c'è l'articolo 656 perché fra 4 o 5 anni potrebbe essere applicabile l'articolo 656,5 grazie Ma siamo in ritardo, rispetto, un po' in ritardo rispetto al programma e dovrei astenermi perciò da, da fare qualsiasi commento rispetto a quanto ha detto Pignatò. Eh, ma, eh, le cose che ha detto in materia di riciclaggio però mi sembrano molto ragionevoli. Eh, la proposta che abbiamo esitato come Commissione di cui lui faceva parte in realtà è stato il frutto di un lavoro tormentoso, ma alla fine ci è sembrata una via di mezzo equilibrata. È importante anche l'accenno fatto nella parte finale da Pignatone alla riforma in discussione delle misure cautelari per le ragioni che ha detto.